che tipologia di certificati hai portato? Perché poi cominciamo a vederne eh, uno alla volta. Allora, eh, io no, ho preso una selezione di vari certificati. Tendenzialmente sono tutti prodotti investment, quasi tutti prodotti okay. investment, quindi sì, medio lungo termine, ok. Sal è l'ultimo per un prodotto un po' più eh, spinto, che è un prodotto mm -hmm. leverage. Ne spieghiamo anche le caratteristiche perché. Allora io direi partiamo dal primo certo. con codice ISIN DE000HC24D99.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 Potete trovare poi tutto su investimenti.unicredit.it, eh, come sto seguendo io, DE000HC24D99. Fuzzi Mib, eh, vogliamo andare già col secondo Riccardo, Ma così sì, poi cari. mettiamo anche un po' a confronto. Qual è? Uh, sempre un cash collect, uh, eh, DE000HC27E di Empoli N4.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 Il Fuzzi Mibo, il Fuzzi 100, il Nasdaq 100 e il Nikkei 225. Quindi 4 indici. Perché indici in questo caso? Perché eh, ehm, l'indice è un po' più, eh, diciamo, la volatilità dell'indice è un po' più smussata rispetto a quella che è la volatilità delle singole azioni. Certamente.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 Questo è un prodotto per chi, però... Eh sì, a chi potrebbe essere rivolto allora, rispetto prodotto... anche a quello che abbiamo visto poco fa? Sì, eh, sono molto simili esatto. tendenzialmente come strutture. Eh...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 quattro prodotti, tre appunto più investment sul medio e lungo periodo e poi l'ultimo invece un po' più come dire, un po' più tosto un po' più rischioso, poi capiremo in che senso, quindi direi di andare a vedere il terzo, così vediamo questo primo questa prima parte dedicata più all'investimento medio e lungo a medio e lungo termine Sì, allora Manuela, questo sempre un cash collect sempre un worst off perché è scritto su un paniere. in questo caso abbandoniamo gli indici, ti do il codice ISIN così lo ritroviamo, è un DED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 vabbè eh, no no no Valentina io, io scherzando dicevo, ho detto Valentina dopo tante trasmissioni ho detto beh, Valentina prima o poi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 open end su FuzziMib index giusto sull'indice FuzziMib assolutamente sì. codice ISIN che vedete anche sottolineato DE000HC1H7H7 quante H7H7 e esatto. verrebbe da dire con l'H in mezzo però però vabbè, c'è oh vabbè. oh oh oh oh oh oh oh